Se l'Assemblea me lo concedi io andrei a cominciare. E il tema direi che è politico. L'Assemblea approva. All'unanimità. Quindi partirei dalle mie origini politiche, quindi da quelle emiliane, da quelle di Reggio Emilia. Allora io vengo dalla città di Camillo Prampolini, che è stato una sorta di, eh, come dire, mh, profeta del socialismo, dal volto umano, una figura importantissima, un po' caduta nel dimenticatoio negli anni duri, Dell'avvento del fascismo, quindi diciamo tra gli anni 10, gli anni 20, gli anni 30, fu una figura un po' dimenticata. Oggi Camillo Prampolini è stato recuperato, è stato uno dei fondatori del socialismo italiano, era di Reggio Emilia, ha fondato la prima casa del popolo, la prima cooperativa, e proprio in assoluto, in generale e attualmente la piazza principale di Reggio Emilia, piazza Prampolini, è la piazza del Duomo e di fianco la piazza del municipio, sono sulla stessa piazza, si guardano uno a fianco all'altro, non sono uno di fronte all'altro ma uno a fianco all'altro. Io sono nato però negli anni 60, nel 67, esattamente sette anni dopo eh, i morti di Reggio Emilia, qualcuno sa di che cosa parlo, quindi quando spararono una piazza sindacale a Reggio Emilia davanti al Teatro Valle e al Teatro Ariosto dove morirono sette compagni sparati dalla polizia dopo quegli episodi assieme ai disastri di Genova e altri luoghi cioè, ci furono tanti episodi in quel luglio del 60. La canzone l'ha fatta un torinese peraltro sui morti di Reggio Emilia perché i link, anche se la parola è orribile tra l'Emilia e Torino sono infiniti, questa sera ne scopriremo tantissimi per esempio che Amodei fosse torinese io non me lo ricordavo, eh vedi sì. che tutto si tiene Iniz ho iniziato la mia in quella città, che è la città dei morti di Reggio Emilia, la città dove quando io sono diventato adolescente, il partito comunista su 470.000 abitanti nella provincia, aveva 55.000 iscritti. 55.000 su 470.000 abitanti. A Reggio Emilia, solo di far politica, c'era il PC, il PC, eventualmente la Federazione Giovanile del PC e il PC, tutti i gruppuscoli, tutto quello che si vedeva a Bologna, che per me era lontanissimo all'epoca, non era visibile, erano pochissimi e molto mal visti. Io ho iniziato a fare politica in un posto che si chiama questo qua, Palazzo Masdoni. È un palazzo enorme del centro storico, un palazzo del 600. È un palazzo che ha una storia bellissima, che adesso vi racconto, molto velocemente. Era una sorta di botteghe oscure di Reggio Emilia. Stiamo parlando di 15.000 metri quadrati. Ripeto, 15.000 metri quadrati. Nella mia adolescenza lavoravano dentro la federazione 100 funzionari e una trentina di impiegati. Cioè, era uno dei posti di lavoro più grossi della città, una città fatta da piccole e medie imprese, quindi io vengo da quel mondo lì, a un certo punto vivevo la militanza lì dentro, una mattina arrivò mia madre, avrò avuto 18-19 anni, Arrivò mia madre con un cabaret di paste alla sede della FGC, sono quelle tre finestrelle piccoline inferiate su questo lato qua, le vedete, una, due, tre, sopra quella porta con l'arco, una, due, tre, dove c'è la telecamera, quelle tre finestrelle lì erano gli ufficetti un po' bassi della Federazione giovanile. Arrivò mia madre con un cabaret di paste, i compagni la guardarono non sapendo che era mia madre, io guardai mia madre e dicendo che cacchio ci fai qua, e mia madre fa, eh, ho portato le paste perché volevo venire a vedere con chi vive mio figlio, perché praticamente io non me ne andavo mai a casa. Ho fatto una visita di recente perché... Ovviamente poi il partito non esiste più e ha privatizzato tutto. Questo palazzo è stato privatizzato da un luogo collettivo per 40 anni, sede della sede del Partito Comunista. Questi sono gli interni, se volete. Questo è uno dei saloni, forse anche il salone del Comitato Federale della FIGC, ma non me lo ricordo. Comunque quella roba lì, ce n'erano decine di questi saloni. Arredati così tutti, mortuario. Andò così. Nel dopoguerra ci fu una legge che impedì ai partiti politici della Resistenza, dalla DC al PC e a tutti quelli che vi vengono in mente, di restare nelle sedi che avevano occupato alla caduta del fascismo. A Reggio Emilia il partito occupava quello che oggi è l'archivio di Stato, di fianco a una bella caserma dei Carabinieri. Il partito dovette lasciare quella sede e comprarsene una, ma... Secondo voi la famiglia proprietaria di questo palazzo, i borghesi di questo palazzo, avrebbero venduto al Partito Comunista? All'epoca la lotta di classe era una cosa più complicata di quella di adesso, purtroppo. E quindi non vollero vendere al Partito Comunista, assolutamente. Vendettero a un avvocato molto facoltoso della città, convinti di aver risolto il problema di non vendere al Partito Comunista. Avrete già intuito che l'avvocato comprò palazzo Mazzoni con i soldi del partito <ride> e un minuto dopo che fece il rogito il partito traslocò dall'archivio di Stato dove stavano per buttarlo fuori in questo palazzo che ha occupato per più di 40 anni è stata la mia palestra di vita la mia palestra politica l'ho rivisitato di recente e poi vi racconto com'è andata la visita che ho fatto oggi appartiene a un avvocato un altro avvocato ci ha messo vent'anni a restaurarlo e non ci ha più messo piede dentro praticamente nessuno una cosa che era di tutti è diventata di nessuno Palazzo Masdoni, la sede del partito, è stato venduto nei primi anni, 90. Mi scrissi da ragazzino scegliendo la politica in pieno riflusso. Le mode in periferia arrivano dopo. A me, che venivo dai quartieri popolari, questo grande edificio, antico e nobile, trasmetteva autorevolezza e un senso di civiltà fortissimo. Ci stavo talmente bene che la militanza, ad un certo punto, occupò tutto il mio tempo il custode di quel luogo brulicante di funzionari impiegati attivisti e giovinastri di varia natura era paris bulgarelli paris abitava in un appartamento dentro la federazione provinciale con la sua famiglia il ricordo più tenero che ho di quegli anni è che io volevo essere come questo paris perché lui abitava proprio lì la cosa che desideravo davvero in quel momento era poter stare sempre là dentro, viverci in una stanzetta tutta per me, in modo che il partito diventasse letteralmente anche la mia casa. Oggi lavoro a poca distanza da dove sognavo di traslocare ai tempi. Passo davanti a Palazzo Masdoni quasi ogni giorno. Quel portone ormai chiuso Reclama anche adesso il candore di allora. Ho rivisitato, vent'anni dopo che era stato definitivamente venduto e chiuso, questo palazzo nel 2015. E l'ho visitato una mattina molto presto, a me non piace alzarmi presto per questa cosa mi sono alzato molto presto, perché questa visita l'ha organizzata Massimo Zamboni dei CCCP e CSI. Quindi mi sono messo d'accordo con lui, lui si è messo d'accordo con me, e abbiamo visitato insieme il palazzo che era verso la fine del suo restauro, un restauro durato conservativo, durato veramente vent'anni, e che non so quanti milioni di euro si è costati, non i miei. <ride> e abbiamo girato con il capocantiere, ma io volevo andare a vedere i luoghi della mia militanza, quindi il salone del Comitato federale, gli uffici del partito, gli uffici dei funzionari che io frequentavo, la FIGC. Questo tizio ci fa fare tutto questo giro e a un certo punto io gli chiedo scusa a Giuliani. si chiama Giuliani l'impresa di Albinea peraltro. Zuliani ma non avete tenuto, insomma il partito qua 40 anni, non avete tenuto niente di quello che era stata la presenza del Partito Comunista in questo palazzo immenso e Zuliani che era figlio di uno storico democristiano mi ha risposto così guardando Zamboni atterrito non abbiamo lasciato niente del passaggio dei barbari vabbè compagno sola tocca a te grazie sono Enrico Vladimir Libero Sola, sono stato concepito a Leningrado nel 1973, ma nato a Torino nel 1974 nell'unica data fascista che c'è ad aprile, che è il 21 aprile, meglio del 20 in cui sono nati Hitler e D'Alema. Io sono nato il giorno di Iggy Pop della regina d'Inghilterra di Robert Smith, me la cavo. Vengo da una città in cui il partito era operaio, la città era operaia, e vengo da quello che viene definito il laboratorio ricerca e sviluppo della sinistra da sempre in italia A torino si sperimentano le cose di sinistra prima degli altri ok inclusi grillini buoni scusate è una battuta <ride> vengo anche dal partito che in virtù di questo nominava più dirigenti nazionali in assoluto in il gruppo dirigente romano. Pensate che fino al 1959, non so perché in questa data, forse nel 60 si sono dati una regolata, spesso nelle direzioni, quando gli animi si scaldavano, a Roma si parlava in piemontese tanto si capiva tutti o erano piemontesi o erano torinesi o c'erano passati perché perché faceva parte la visita fatemi dire militante la formazione militante a Torino della vita del comunista italiano quasi come una visita alla Mecca per i musulmani ok senza pietra nera però vengo dal partito nativo di Antonio Gramsci che pure da Ghilarza venne qui preso un sacco di freddo e nella cui casa ora c'è un hotel a quattro stelle con pretese di lusso, peraltro di proprietà di una nota figura del centro-sinistra torinese, tutto torna, o forse tutto va. E vengo da un partito lievemente rigido, un pochino, diciamo. Vengo anche dal partito che nasceva dalla Resistenza, che ha guidato la Resistenza in quest'area. Pensate che nella provincia di Cuneo, intorno ad Alba, che poi Alba è in provincia di Cuneo solo geograficamente, c'erano talmente tanti partigiani comunisti che c'era una sorta di calciomercato e venivano intruppati in altre brigate. Mio nonno, per esempio, eh, finì intruppato, che mio nonno è uno di, di quelli che rimasero dopo i 23 giorni della città di Alba, che resistette, venne intruppato con eh, giustizia e libertà, con i giellini. E vorrei leggere una cosa su, su mio nonno, perché, come potete immaginare dall'immagine, mio nonno era un eroe. Un eroe, scusate, sei rimasto solo tu. È quello che mi sento dire dalla gente che mi passa di fronte mentre faccio la cosa che mi viene peggio in assoluta, persona triste a un funerale. Io sono una persona che non si intristisce mai, sono del toro, sono abituato a, alla tristezza. Eppure sono dietro alla banda che sta suonando quella versione spacca a cuore dell'internazionale che fanno i funerali, se siete stati a qualche funerale di padri, fratelli del partito lo sapete. Il nonno è morto e il nonno era un eroe. I suoi compagni sono venuti a salutarlo, hanno i distintivi, il gonfalone, la medaglia d'oro, qualche bastone, un paio di lacrime e soprattutto la faccia di gente che è abituata al dolore. Sono partigiani, gente che è forte dei loro vent'anni remoti, salutano commossi la bara e si chiedono chi sarà il prossimo. E poi mi guardano tutti, mi passano in rassegna. Uno di loro mi dice in piemontese, lo dico in italiano per beneficio di voi del tacco, sei rimasto solo tu. Tuo nonno era un grande uomo, un compagno coraggioso, un eroe. Poi non sa più che dire perché, evidentemente, aveva una faccia terribile e mi abbraccia. Mai visto prima. Vengo abbracciato da uno sconosciuto che mi getta addosso questo pezzettino di responsabilità. Un eroe. Poi ci sono io. Io sono cintura nera di meschinità in confronto. Mio nonno, Quintilio Sola si chiamava, era un contadino atleta di Vezza d'Alba. Era campione regionale di box, era alto 1,85, che per la sua generazione che ha fatto la fama voleva dire essere un gigante. E aveva una discreta fama e una forza incredibile. Ed era bellissimo, tanto che il suo soprannome da partigiano era Rodolfo, come Rodolfo Valentino. Pensate che era così forte che per tutta la resistenza, lui era tornato a piedi dalla Russia, per capirci, con le scarpe di cartone, ha portato con sé una mitragliatrice sovietica da tre piedi, avete presente? Così. Ma lui la portava a braccio, aveva un rinculo che credo spostasse tre vacche in un colpo solo e lui sparava tenendo a braccio questa mitragliatrice, come Rambo, esattamente come se avete mai visto il primo Rambo First Blood, lui usa una mitragliatrice da campo a braccio, la vedete qui, non è un fucilino <ride> da due soldi. Pensate che a pagina 121 di Banditi, di Pietro Chiodi, un libro in Audi scritto a caldo sulla resistenza, mio nonno salta fuori dalla, dalla boscaglia, sbuca tipo comando, in verità da una bialera, la bialera sempre per voi del tacco sono i fossati lungo i campi, e con la sua mitragliatrice da trincea a braccio fulmina un'intera colonna di gente della Franti. Per questa roba ha preso la medaglia d'oro, ad Alba c'è una via che si chiama come lui, la banca dove ho tenuto i soldi per anni ha una sala a quintilio sola, questo non gli ha impedito di farmi dei tassi di interesse mostruosi. Ma... <ride> e fanno la campagna, la mia banca è differente, sì, nel senso peggiorativo del termine, avete capito che banca è. Bene, quel, quell'eroe è lo stesso uomo sconfitto dalla malora, costretto a emigrare, finito nei reparti punitivi per i rossi in Michelin negli anni 50, che ha subito il processo per diserzione che è stato fatto i partigiani che ha nascosto le armi sottoterra nella tartufaia che all'epoca era una betullaia di famiglia si è fatto i, disord i disordini di genova nel 60 gli scontri eh, i ragazzi con le magliette a righe nel 62 in piazza statuto e ha definitivamente perso questa generazione che aveva regalato al paese la vittoria più grande la libertà sono al funerale di quest'uomo e tutti mi guardano, mi scrutano, mi analizzano, mi valutano, è strano. è Il 1999, io ho 25 anni, scusate, non sono bravo di matematica, sento la mia inadeguatezza, però non scappo. Mi guardano e mi sento a casa. Io non so come chiamare quella familiarità per cui degli sconosciuti che hanno il triplo dei miei anni sono lì e, e mi fanno sentire sereno, nonostante mi stiano giudicando. Ecco, forse per me quella cosa lì è il comunismo la serenità di essere parte di qualcosa di giusto, di condiviso, di silenzioso, qualcosa di nostro più grande di noi. Aggiungo che io mi sento comunista soltanto ai funerali, quando solo di fronte alla rottura di una continuità sento i fili che mi legano a chi resta, e sono fili che si vedono solo quando si spezzano. Il funerale finisce, la banda ovviamente, manda via questa fischia il vento un po' dark, la gente torna alle villette a schiera perché tutto questo avviene a Borgaro Torinese, che è un triste paese di cui mio padre è stato sindaco per vent'anni. Partono tutti se sei bisogno chiama. Però uno degli ultimi partigiani si attarda. Sembra quasi che preghi, poggia la mano su questo brutto loculo dove hanno seppellito mio nonno. Forse sta pregando, forse sta parlando, sta dicendogli qualcosa. Guarda mio padre, se scambiano un segno evidentemente si sì, conoscevano, parlano col mento, come fanno i piemontesi senza dirci niente, poi... Si avvicina a me, mi guarda negli occhi, mi mette una mano pesantissima sulla spalla un po' tremolante e mi dice, mi gira quasi la testa, mi fa guarda tuo nonno, io guardo sto loculo. Eh, sai perché era un eroe? Perché ha salvato tante vite in guerra, ma soprattutto per una cosa, perché non c'è pezzo di pane durante la guerra che tuo nonno non abbia spezzato in due, anche quando non ce n'era bisogno. Comportati bene e stai attento, si vede che sei un compagno, e non sarà facile. E poi va via. Mi lascia lì col testimone in mano a cercare il traguardo. Questo racconto si chiama Staffetta Partigiana.